Il corso di Fisica 1 riveste un ruolo particolare nel corso di laurea in matematica, poiché esso va ben oltre il semplice scopo di fornire nozioni necessarie sia per una formazione scientifica qualificata che per l'insegnamento. La Fisica permette di studiare uno dei principali motori dello sviluppo del pensiero, lo studio dei fenomeni naturali e la loro traduzione in un linguaggio matematico. Essa rappresenta il contesto più appropriato per capire l'origine e lo sviluppo di molte idee matematiche. La successione degli argomenti è piuttosto consolidata. Si comincia dalla meccanica, che comprende lo studio del moto, cinematica, e delle sue cause, la dinamica, inizialmente per il punto materiale e successivamente per i sistemi. Una breve trattazione di meccanica dei fluidi assicura la transizione allo studio dei fenomeni termici ed alcune applicazioni della termodinamica. Ad una trattazione puramente deduttiva si è preferito un approccio misto con significativi esempi e piccoli esperimenti in aula per evidenziare i fenomeni studiati. In particolare vi sono alcune realizzazioni, molto originali e di grande impatto sugli studenti, nel caso dei fenomeni oscillatori. Nella trattazione dei fenomeni si è preferito partire da considerazioni di natura intuitiva, ricollegandosi a nozioni molto familiari come il moto, la velocità, la forza, la temperatura, il calore, ma inquadrandole correttamente nell'apparato metodologico. Gli strumenti matematici necessari sono sviluppati al momento del loro utilizzo, proprio per evidenziare la loro origine e i problemi fisici. Tuttavia si mette in evidenza come queste idee, originariamente applicative, siano state ampliate e generalizzate nell'ambito più astratto della matematica. Un aspetto molto qualificante ed originale del corso è l'attività di laboratorio, svolta in parallelo alla fenomenologia. Essa evidenzia il legame fra i fenomeni e la loro interpretazione teorica, mette in luce una caratteristica molto importante della fisica, l'analisi quantitativa e non puramente descrittiva dei fenomeni. Infine, permette agli studenti di lavorare in piccoli gruppi ed imparare a svolgere delle relazioni scritte sul loro lavoro.